Buona festa a tutti! Buona festa che significa buon giorno di festa che avete che avete tempo da dedicare alla famiglia al pranzo della festa che può essere domenica, sabato, quando state insieme Incominciamo a fare queste belle preparazioni lunghe eh, gli arrosti Avete presente gli arrosti che si facevano la domenica? Quello! Adesso, adesso, ogni giorno di festa noi faremo una cosa lunga che ci vuole tanto tempo per farla Allora bella sta così eh? <ride> allora, la cosa eh, importante è questa questa qua è una cosa che io amo io la amo veramente questa è la punta di petto di vitello da latte è una carne che costa veramente eh, poco rispetto a tutti gli altri tagli del vitello da latte si può trovare intorno dalle 8 alle 11, 12 euro massimo al chilo ed è fantastico fare dai rosti, perché guardate c'è tutto c'è la ciccia, c'è il grassetto e questo, quando si scioglie, è una favola Adesso, è semplice poi qua ho tutti quanti degli aromi io, normalmente, <coughs> devo dire la verità si fa soltanto rosomarino, aglio e vino io oggi ho voluto aggiungere più cose, aggiungere un po' di salvia, dell'aglio e la cipolla, e la carota, e il sedano una cosa importante, questo è buono pure se ve lo fate affettare così dal macellaio a fettine così e lo fate in padella, è stratosferico Saporito, buono, cambiate, sempre questa fettina e non si può più Adesso Sentite la musica? Allora vado Sale Bello Io, questa qui va salato, io sono dell'idea che gli arrosti, queste cose che vanno per tanto tempo in cottura devono essere insaporite prima o durante la cottura, non alla fine perché devono assorbire un po' tutti quanti i gusti quindi sale, pepe Allora dato che oggi aspetto mia madre, mio fratello siamo in quattro, insomma, oggi, 4-5. una cosa importante questo sono due chili di carne all'incirca però poi perde, perde liquido Allora Normalmente è ancora più lunga, perché vedete queste qua sono le e incomincia a diventare ancora più lunghe, quindi si arrotola e si rega. Adesso vi faccio vedere, anche se questo è piccone come pezzo, questo li mettiamo dentro, non perdiamo niente, e faccio vedere come faccio. Io farei così, metto anche mezzo rametto qua dentro, così, poi arrotolo, vedete come faccio così, così perché è, è buonissimo quando poi si può affettare a mo di porchetta poi prendo lo spago, guardate faccio così, guardate metto così, faccio un cappietto, va bene? un bel cappietto, così guardate guardate qua, eh e i cappietti li avete fatti, no? Da... ok, vai vedete? si allarga e si stringe, adesso li metto qua così, fermate buono, sta buono faccio così tiro in questa maniera così, vedete? Poi, guardate, guarda la mano così, faccio così vedete? Rifaccio, eh? Da qua, parto così e vado, vedete? Così e faccio così Poi, se c'è tutto questo tempo da perdere come... <ride> fate, fatemelo fare subito al macellaio ok, se non volete ok, vado così un'altra volta ecco così, questo che è piccolino, quindi ci mettiamo un attimo a farlo, no? Eccoci qua, ci sarà qualche macellaio, ci avrà qualcosa da ridì Allora, poi va, bello sto coltello, zac! Appena l'avete lo spago lo taglia Allora, poi vado così Questo, ok, adesso olio, non esagerato però olio buono, lo sapete, grazie Giorgio Franci fanno olio stupendo toscano, vai! Questo, poi, che facciamo? Coccoliamo lo roccieno, mettiamo tutte quante le erbette, fa facile facile facile, semplice, semplice, semplice, ecco qua, ho fatto, messa a pasina, muovete, muovete, ok, perfetto, carote sedano. Vai. Ok, poi lo appoggio qua dentro, bello, carote, volla vai così, e un goccetto d'olio sopra. Allora, adesso gli do una prima eh, rosolata a 200 gradi Ascoltatemi perché non vi faccio vedere tutto, vi faccio vedere poi la fine, eh! Allora, rosolata a 200 gradi Poi, lo mettete a 160, sempre o ventilato, statico, non cambia nulla e aggiungete del vino bianco Deve essere sempre bello brodoso intorno, non troppo, due dita, due dita, ok? Sono passate circa due ore e mezza Adesso vado questa Allora, io non potrei... Come si chiama questa ricetta? Questa ricetta si chiama petto alla fornara Ma perché petto alla fornara? Perché prima non tutti avevano il forno a casa per poter cuocere queste cose quindi che facevano? Li prendevano e le portavano al forno di chi faceva il pane e mettevano a cucinare questa carne guardate qua che spettacolo, guardate guardate, guardate la morbidezza Bella, poi guardate quel bel fondo che c'è adesso allora, normalmente, normalmente questo non si fa nel senso, non si taglia subito dopo averlo cotto, prima si fa un po' raffreddare perché così la fetta non si rompe noi però lo sapete, abbiamo questo nel tempo eh? arrivato, vediamo un po' Vediamo un po', vediamo un po', guardate, guardate, guardate, guardate qua, guardate che poesia, guardate che poesia Guardate, guardate che, che cottura, aspettate Guarda, Guardate qui, guardate che robetta, guardate, bella perché c'è il magro, il, il grassetto, c'è tutto c'è Mettiamo così, la metto qui perché adesso vi faccio vedere una cosa, eh Vediamo qui taglio un altro pezzetto, così facciamo un bel piattino eccolo qua poi cucchiaio, un po' di salsa che fai? guarda qui allora se volete, che cosa potete fare con questa salsa? levate le erbette e la carota, il sedano e il resto del brodo lo frullate e fate una bella salsa densa così lo servite quando lo portate a tavola adesso assaggiamo, guarda qua che, che bontà! Ah. Buon eh. Si scioglie in bocca, veramente, si scioglie in bocca! Quindi, il nostro motto è semplice, economico, ma di qualità, sempre! Ma a io Vivo lo ci vedo da solo che buon mmm guardate Mmm